Ciao a tutti, oggi vediamo come fare un bigliettino d'auguri un po' diverso anziché il solito di carta, facciamo eh, gli auguri con il pirografo prima di tutto devo controllare la temperatura della punta del pirografo su un pezzettino di legno di scarto vediamo che è un po' calda viene molto nero e quindi abbasso leggermente ecco questo è il mio pirografo con la regolazione, abbasso leggermente la temperatura riprovo di nuovo sul pezzettino di legno di scarto vedo che è meno scuro e mi sembra più adatto a questo legno dolce una volta trovata la giusta temperatura e una volta scritto a matita eh, la frase o il messaggio che vogliamo pirografare inizio a ripassare i contorni con una punta piatta ma utilizzata di taglio vedete che eh, ripasso il contorno di questa scritta Spesso mi ritrovo a girare il pezzo di legno per comodità in modo da riuscire a fare le curve, soprattutto le curve che sono una cosa abbastanza delicata eh, devo girare la tavoletta proprio per eh, riuscire a ottenere il lavoro nel miglior modo possibile. sto utilizzando una tavoletta di compensato eh, di forma ovale ma va bene qualsiasi forma e questo pirografo come abbiamo visto prima con la regolazione della temperatura la regolazione della temperatura nel pirografo è fondamentale per fare le sfumature e poi in questo caso ad esempio che non, eh, non utilizzo un lavoro sfumato ma è importante comunque regolare la giusta temperatura perché in base al legno su cui lavoro eh, avrò necessità di avere eh, una punta più o meno calda in questo caso si tratta di compensato quindi di legno dolce e eh, come abbiamo visto è sufficiente una temperatura non particolarmente elevata mentre su legni duri dovrò utilizzare eh, una punta molto più calda In questo modo potremmo eh, fare gli auguri a una nostra amica in un modo un po' diverso utilizzando il pirografo e una semplice tavoletta di legno possiamo fare degli auguri speciali qui vediamo che eh, stiamo dando una una leggera bruciatura anche al contorno ed ecco fatto il bigliettino di auguri, un po' diverso rispetto ai soliti bigliettini di carta. Grazie a tutti per l'attenzione, ci rivediamo presto per i prossimi video e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per vedere i nostri pirografi e tanti altri prodotti utili per le vostre passioni. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, a presto!